Ben prima del, diciamo, dei programmi ministeriali di fisica e matematica, eh, venivano lo sviluppo, l'attenzione del, per lo sviluppo dello spirito critico e dell'onestà intellettuale nei suoi studenti. E, e lui riusciva a trasmettere tutto questo. Uh, soprattutto perché lui in prima persona aveva una fortissima e inesauribile curiosità verso il mondo, verso qualunque cosa, e lui stesso uh, amava mettersi in gioco continuamente venendo a scuola ogni giorno per vedere che cosa lui poteva riuscire a imparare dai suoi studenti. Um, noi quindi, come, come ex studenti, prima e poi come amici suoi dopo aver lasciato il liceo, um, quando appunto è mancato eh, abbiamo deciso di, di provare a fare la nostra parte per insomma eh, provare a, a diffondere eh, un po' quei valori che, che, lui, che lui ci ha trasmesso. Um, infatti come gruppo di amici Prima e come associazione poi, la nostra attività principale è stata quella dal 2014 di organizzare ogni anno uh, un convegno di fisica che, come molti di voi conoscono, uh, si rivolge principalmente agli studenti della, uh, delle scuole superiori. E di cui molti hanno, del presente hanno partecipato, e che appunto dà l'occasione agli studenti di, uh, di, di fare dei piccoli progetti di ricerca e di anche di uh, entrare in contatto con dei ricercatori universitari. Um, questo è il primo evento di tipo diverso col quale ci cimentiamo, e, um, è aperto anche a un pubblico leggermente diverso e speriamo che possa essere un contributo positivo a un discorso uh, e a un confronto razionale, intelligente uh, e costruttivo sui temi della riforma della Costituzione, che sicuramente sono di massima importanza per la nostra società. Ora eh, lascerò a brevissimo la parola a Gioele che, che introdurrà il nostro ospite di oggi e vi dirà qualcosa di più sulla mattinata, um, però prima di, di concludere lasciatemi solo... Uh, diciamo fare un ringraziamento e un invito, uh, innanzitutto ringrazio uh, il Credito Valtelinese che ci ospita qui oggi alla, alla Sala Vitali molto gentilmente e, um, e invece uh, come associazione che esiste da poco tempo uh, posso dire che uh, diciamo è, è, è possibile associarsi adesso visto che esistiamo su base formale e legale, uh, quindi se qualcuno dei presenti diciamo, condivide i nostri valori e ha voglia di uh, aiutarci e supportarci in quello che facciamo, um, venite a parlare con me o con Gioele anche oggi e vi sp possiamo spiegare i dettagli. <ride> Bene, detto questo uh, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Gioele che introduce l'ospite. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Ad introdurre l'ospite che sarà il relatore di oggi, eh, voglio iniziare con due frasi. Una è di Francis Bacon, Francesco Bacone, che è un filosofo, politico, giurista, nato nel 1561 e morto nel 1626, che è La conoscenza è la chiave del potere. L'altra frase è tratta da un libro di un noto storico che è Salvadori, questo libro, il Novecento, un'introduzione che vi consiglio a tutti, che l'arte di governare le società umane continua a essere la più difficile e incerta, eppure la più necessaria. Eh, contro di oggi, come ha detto bene Eugenio prima, eh, è il primo di questo tenore per la nostra associazione, eh, che comunque è comunque appena nata, noi prima ci siamo sempre... Uh, confrontati con tematiche più che altro scientifiche, uh, organizzando il convegno Marveggio. Uh, L'idea di questa associazione è quella di stimolare la partecipazione attiva, uh, senso civico responsabile, uh, perché ci sono queste idee uh, partendo da questa frase di Bacone, la conoscenza è la chiave del potere. Uh, io credo che... Uh, la democrazia, rispetto a quello che è sempre stata eh, l'evoluzione del potere, della gestione del potere nella storia, mh, sia una frammentazione del potere, una distribuzione del potere tra molte più teste. Eh, riteniamo che questo sia una cosa molto più efficiente, efficace, eh, produttiva, utile per tutti, perché una testa da sola rispetto a tanti grandi problemi è sicuramente meno abile, meno pronta rispetto a tantissime teste. Però la democrazia non è solo, e quindi qui mi ricollego al, al tema di oggi, alla riforma eh, sulla Costituzione, quindi un referendum, un momento di voto, la democrazia non è il voto e basta, quello è un plebiscito, non è andare a votare. La democrazia è un processo molto neroso, molto costoso, molto complesso che si forma e si basa su eh, un insieme eh, svariato di elementi che se vengono a mancare anche solo uno, inficiano la democrazia che sono ad esempio la divisione dei poteri, sono ad esempio uh, un'istituzione diffusa di uh, istruzione pubblica, perché tutti abbiano un livello di istruzione minimo per comprendere quali sono le problematiche, che ci sia una libertà dal bisogno, quindi che i livelli di povertà uh, a essere continuamente limitati, che ci sia uno stato sociale, uh, che ovviamente non vuol dire uh, disefficienze, inefficienze, vuol dire... Uh, non mettere limiti alla ricchezza, ma mettere limiti alla povertà. Perché se la povertà aumenta, eh, le istanze dei, dei gruppi che purtroppo scivolano nella povertà eh, saranno eh, meno interessate, meno attente a quelle che sono le esigenze di una democrazia funzionale e quindi poi la democrazia così disfunzionale potrà generare eh, cose aberranti, come è già successo nella storia. Quindi la democrazia non è semplicemente andare a votare così è informarsi, è confrontarsi, è avere un'informazione libera e pluralista, è avere persone al potere che non abbiano conflitti di interesse. Quindi è un insieme, e per questo è onerosa, perché è un insieme di necessità per sopravvivere che sono svariate, che richiedono l'impegno di tutti. Negli ultimi 30 anni, soprattutto nell'ambito economico-finanziario, ha preso molto piede un pensiero molto individualista che fa credere al fatto che tutti possano in qualche modo eh, puntare a diventare milionari a diventare iperricchi, a farsi da soli eh, in una scalata eh, contro tutti e tutto ma questo pensiero eh, oltre ad essere profondamente falso perché di fatto non ci sono neanche le risorse su questo pianeta o sul sistema solare per essere tutti milionari e il pianeta non può sopportare uh, un pianeta di milionari, di miliardi di milionari quindi sicuramente, questo, uh, sicuramente tutti hanno la possibilità di poterlo diventare e questo non è un problema semplicemente non è una cosa sostenibile comunque il vivere civile si basa sulla cooperazione sul confronto aperto tra tutti sulla collaborazione non uh, sulla lotta senza quartiere senza riconoscimento dell'altro quindi c'è anche la tutela delle minoranze, c'è anche l'incontro con la diversità. Eh, alla luce di tutti questi elementi, la conoscenza rimane sempre la chiave del potere, solo che a posto di essere di pochi, in una democrazia, eh, c'è la necessità che sia il più possibile di tutti e diffusa, anche perché nella teoria della conoscenza, la conoscenza è una di quelle cose che, laddove si incontrano due soggetti, e se la scambiano, entrambi se ne vanno senza aver perso nulla ma essendosi solo arricchiti, perché la conoscenza si trasferisce senza perdersi. Quindi alla luce di tutto questo siamo qui perché pensiamo che scambiarci conoscenze e confrontarci tra noi sia necessario al nostro vivere democratico e anche perché eh, vorremmo impostare questo incontro non solo come una lezione frontale, eh, questo sulla stessa richiesta di Bruno, ma come un dialogo. Quindi ci sarà chiaramente un relatore eh, che è un professionista, che è un tecnico della materia, che ci dovrà insegnare molte cose che sicuramente io non, non, non conosco per primo, non sono un tecnico, ho studiato diritto, ho avuto la fortuna di studiare all'università, ma eh, sicuramente imparerò moltissime cose. Ma laddove ci fossero delle curiosità, delle problematiche, eh, delle incognite, degli interrogativi, Uh, intervenite, alzate la mano fate tutte le domande che, che desiderate speriamo ci sia anche un dibattito uh, sicuramente qua non tutti la pensiamo allo stesso modo su tantissime cose probabilmente anche su quello che è, sarà il voto il 4 dicembre, però fino al 4 dicembre abbiamo tutti tempo per cambiare idea in un modo o nell'altro, quindi siamo qui per questo per conoscere, sapere, informarci e poi decideremo, però in qualsiasi caso fate pure uh, tutte le domande che desiderate adesso passo a uh, presentare eh, Bruno Di Giacomo Russo, è eh, sondriese, costituzionalista all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Nei suoi principali temi di ricerca sono, eh, si trovano la democrazia, la partecipazione, la sussidiarietà e le autonomie territoriali. Eh, è autore che è autore di libri sulla riforma del Rio e Madia, è autore del libro Il valore della sussidiarietà, origine e attualità del 2015 ed è autore e curatore del libro Contenuti della riforma costituzionale in corso di pubblicazione. Lascio con piacere la parola a Bruno e spero potrete intervenire numerosi e fare tutte le domande che desiderate. Grazie mille. Salve, un saluto a tutti e un saluto prima ai ragazzi. Un ringraziamento all'associazione che mi ha invitato, che ho accolto subito con piacere, perché l'idea di fondo è quella di dare la possibilità di eh, maturare un pensiero. Perché io eh, non aderisco né al comitato del sì né al comitato del no, aderisco alla campagna universitaria, votare informati per un voto consapevole. Gioele ti devo dire che non so se sarò all'altezza, dell'ascito del professor Gabriele Marveggio. Mi è piaciuto molto la presentazione, mi è piaciuto non averlo potuto conoscere. Certo è molto stimolante quello che lui faceva ed è molto bello come voi vogliate ricordarlo. Complimenti, è una cosa piacevole. Allora, io eh, d'accordo con Gio Gioele ho pensato di fare questa cosa. dire, trattenervi qualche minuto su quello che è adesso lo status le cose, so che siete un corso del liceo scientifico, anch'io ho fatto il Donegani, non avete fatto diritto, vi do quattro informazioni su come è adesso la Costituzione italiana, e il sistema costituzionale. Dopodiché ci, saranno, ci sono delle slide col quale, col quale confronteremo la Costituzione vigente con il disegno di legge di riforma costituzionale. Guardo se ho detto tutte le cose che devo dire all'inizio che me le dimentico sempre. allora io una cosa che ci tengo a, a ribadire fin da subito, perché mi è capitato che mi si chiedesse in questi giorni in qualche conferenza, il referendum costituzionale al quale siamo chiamati a votare non ha un quorum di partecipazione. Il referendum costituzionale nasce sulla falsa riga del referendum istituzionale del 2 giugno del 1946, quello istitutivo della Repubblica, quello di 70 anni fa. L'idea originaria del Costituente era quello di prevedere un istituto che permettesse all'opposizione di avere sempre la possibilità di chiamare il popolo a pronunciarsi in ultima istanza. La Costituzione italiana è una costituzione rigida, vuol dire che nel, nella concezione del costituzionalismo della metà del Novecento sorge l'idea di dover creare un sistema che sia più garante possibile. Siamo figli del, dello Stato totalitario, del fascismo, del nazismo. Allora lo Stato liberale ha mostrato le sue difficoltà, non ha gli anticorpi di fronte alla prevaricazione del potere dittatoriale, allora i costituenti della metà del Novecento, tra cui anche il modello tedesco ed altri, la legge fondamentale, pensano bene di, di individuare che cosa? Un livello normativo che sia superiore alla legge e sia superiore alla stessa sovranità popolare. Tutti noi conosciamo il primo articolo della Costituzione che dice l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, il secondo comma ce lo, di, ce lo di, di, dimentichiamo sempre, la sovranità popolare appartiene al popolo che la esercita nei limiti e nelle forme stabilite dalla Costituzione. La Costituzione rigida è quella, quella che noi Costituzionalisti nel sistema delle fonti individiamo come legge super primaria, è quella che determina il, il fondamento dell'ordinamento, vuol dire che tutto deve andare d'accordo con la Costituzione. Lo Statuto Albertino era una legge ordinaria, l'idea è quella di una, di una legge che non possa essere modificata se non una con una procedura aggravata, cioè con un, un sistema più difficile, non bastano due votazioni nelle, nelle due Camere, ce ne vogliono quattro, devono passare tre mesi, ci vuole una maggioranza assoluta, se si raggiunge nella seconda deliberazione la maggioranza dei due terzi non si può chiedere il referendum. Ma se non si raggiunge si chiede il referendum. E così è, noi siamo in questa situazione. C'è un referendum. Ovviamente, siccome è un istituto che serve alla minoranza a far sì di mettere in, in, nelle condizioni del popolo di essere l'ultimo a potersi pronunciare, su che cosa? Sulla modifica dei principi, de, sulla modifica delle leggi, della legge fondamentale, sulla modifica delle regole del gioco. Se vogliamo cambiare la Costituzione andiamo a toccare quello che è il fondamento dell'ordinamento. Allora bisogna farlo con, un, con il maggior consenso possibile. Allora 500.000 elettori, 5 consigli regionali, un quinto dei deputati o della Camera possono chiedere un referendum. Io ho scritto sulla slide, referendum oppositivo confermativo. L'idea del Costituente è quello che sia un referendum oppositivo perché non è immaginabile che lo chieda la maggioranza il referendum, perché l'hai voluta tu la riforma, sei tu che l'hai fatta approvare quattro volte. E noi siamo nella circostanza in realtà in cui in questo momento, come è successo nel 2001, è successa la stessa cosa, nel 2006 furono sia le, le, i, i contrari favorevoli a chiedere il referendum, a richiedere il referendum solo i sostenitori del sì, ma anche quelli del no hanno tentato di chiedere per dire che dal punto di vista procedimentale è confermativo perché si chiede di confermare una procedura che è in sospeso. Voi non andate a pronunciarvi voi o chi andrà a pronunciarsi al voto su una legge che è in vigore, su un disegno di legge, qualcosa che non esiste ancora per l'ordinamento. Oppositivo nel momento in cui il senso sia quello che la minoranza, che è il senso originale costituente, voglia opporsi. Ribadisco, essendo di tale importanza, non può avere un quorum di partecipazione, perché basta che la maggioranza non ci vada, come referendum progativo, e questo non abbia validità. Sia nel 2001 che nel 2006 votarono il 30-35% degli aventi diritto, nel 2001 ci fu la rimozione della costituzione di titolo V e passò con una percentuale dell'80% di quel 35% del sì, nel 2006 votarono con la devolution capitò esattamente l'opposto. Di quel 35% l'80% votò no. Allora noi abbiamo una Costituzione, Italia, la Costituzione italiana che è un modello rigido, perché è improntata a un sistema di garanzia. Qual è l'altra componente fondamentale che connota questa garanzia? La presenza di una corte costituzionale, il custode della Costituzione. Un organo costituzionale non politico, almeno nella sua eccezione, teorica nella sua volontà poi bisogna vedere il tipo di composizione quella è la partita sempre che ha il compito di giudicare la legittimità costituzionale delle leggi e abbia il compito di dirimere i conflitti, i conflitti tra i poteri dello Stato istitcia il governo col Parlamento chi decide chi ha ragione un giudice ordinario? No, no. negli stati moderni c'è una corte dedicata, dedicata proprio a questo allora noi siamo di fronte a, possiamo dirla, all'ennesimo tentativo di riformare la Costituzione, perché ehm, noi troviamo due ambiti, per quello, sarò breve su questa parte ma ritengo che sia fondamentale a maturare un pensiero, eh, io l'ho chiamata l'evoluzione dell'ordinamento costituzionale. Due sono i grandi ambiti eh, dell'ordinamento costituzionale, la forma di Stato, intesa come il rapporto tra lo Stato e le autonomie territoriali. La democrazia, intesa come forma di governo, cioè il modo col cui i poteri vengono ripartiti tra governo, Presidente della Repubblica e Parlamento. Quello che noi costituzionalisti chiamiamo per la forma di governo la divisione dei poteri orizzontale, come do i poteri ai tre organi costituzionali. La forma di Stato e perciò il tema dell'autonomia è la divisione dei poteri verticali, come lo Stato al suo interno voglia ripartire i poteri, se voglia dare il potere legislativo anche alle regioni, anche alle province, poteri amministrativi, autonomia amministrativa. Il Costituente sceglie un modello di bicameralismo perfetto, un modello di parlamentarismo definito compromissorio. Un Bicameralismo perfetto vuol dire che abbiamo due camere che hanno, senza, con qualche piccola variante, la stessa composizione elettive a suffragio universale dal popolo e hanno gli stessi identici poteri. Tutto quello che fa una Camera lo deve fare l'altra Camera. Chiaro che la partita fondamentale in uno Stato Costituzionale è l'approvazione della legge. Per approvare la legge l'approva sia la Camera che il Senato. I costituenti scelsero questo, questo modello, di sicuro sostengono i gli storici, per um, un condizionamento di quello che era, era la cosiddetta sindrome del tiranno. La preoccupazione di creare una forma di governo dove potesse esserci una prevaricazione o di un potere o di un partito politico. Siamo nel 48, 46-48. Ehm, la paura di quello che sarebbe potuto avvenire. Allora l'idea è di creare un sistema di bilanciamento dei poteri. La forma di governo italiana è parlamentare, vuol dire che l'organo più importante è il Parlamento. Il Parlamento viene eletto dalla, dalla, dal corpo elettorale e è da lì che si dimana il potere, perché è il Parlamento che dà la fiducia al governo, è il Parlamento che elegge il Presidente della Repubblica, è il Parlamento che elegge una parte dei componenti della Corte Costituzionale e bla bla bla, è il Parlamento che fa le leggi. La nostra, fin dall'inizio, è pensata come una forma di governo parlamentare, il nesso fondamentale è la fiducia tra il Parlamento e il governo, ma perché il Parlamento? Perché il Parlamento è la rappresentanza del popolo, abbiamo un'assicurazione eventualmente sui danni, il popolo, ma abbiamo la cosiddetta forma di governo parlamentare razionalizzata, Perché? È il Presidente della Repubblica, l'organo super partes che rappresenta l'unità della Repubblica, che nomina il governo. Noi scegliamo questa forma di governo parlamentare, con un bicameralismo perfetto. Un pensiero maturato nel 1948, assolutamente giustificato da una situazione politica e da una situazione eh, sociale, economica particolare. una un serie di... di perché dagli anni 70 nasce l'idea necessariamente che questo bicameralismo perfetto è insufficiente, non, è più, non esaurisce necessariamente il, il bisogno originale. Si innescano una serie di tentativi, c'è la Commissione Bozzi, la Commissione, la commissione Bozzi dell'81, poi c'è il 92-93, c'è il Deiotti di de Mita, Commissione D'Alema del 96-97. Cioè, comincia a maturarsi l'idea di riformare il bicameralismo perfetto. Dire la verità, già i Costituenti, la Costituzione del 48 nasce con una particolarità. La allora, Costituzione del 48 entra in vigore con la, con la previsione di due disposizioni costituzionali particolari, che poi furono subito nella prima legislatura cambiate. Camera e Senato avevano una durata diversa. Il Senato durava sei anni. Il Presidente della Repubblica poteva sciogliere solo una delle due Camere. Già nell'Assemblea Costituente, Costantino Mortati, ad esempio, sosteneva la necessità della, della, ehm, della Camera delle Regioni. Costantino Mortati è stato un grande costituzionalista, un costituente, ehm, uno dei primi costituzionalisti in senso pieno, e lui sosteneva anche la necessità che nella Camera delle Regioni, oltre che la rappresentanza dei territori, ci fosse la rappresentanza socie della società organizzata. Si spacca il progetto di Mortati e nasce l'idea del CNEL perché originalmente il CNEL non era previsto. Nel disegno di Mortati, che è stato uno dei conduttori della Commissione del 75, che era una parte dell'Assemblea Costituente che scrisse la Costituzione, la sua idea era due Camere differenti per composizione e non prevedere il CNEL. Salta la, il progetto Mortati, allora si, si sceglie per un modello politico di composizione del Parlamento, quello, quello che abbiamo del bicameralismo perfetto, e si crea la Camera. Eh, l'assemblea delle corporazioni, l'assemblea della società organizzata del mondo del lavoro. Allora, negli anni Ottanta sorge questa idea che il bicameralismo debba essere, debba essere, a considerazione dei politici, modificato. C'è un evento importante, non si, non si è mai riuscito per ora a cambiare la forma di governo dal punto di vista costituzionale. Io vi scrivo senza riforme costituzionali, ma con la riforma del sistema elettorale. Perché una partita decisiva rispetto al condizionamento e funzionamento della forma di governo è come tu vai a, a, a conteggiare i voti. Allora l'Italia repubblicana del 1948 nasce con l'idea di un sistema proporzionale, brevissimamente. Un sistema che si caratterizza per un alto tasso di rappresentatività. Il sistema proporzionale è quello che permette eh, la partecipazione a un ventaglio ampio all'arcata parlamentare. Tutti entrano in Parlamento, ok? E qui i governi di coalizione, i governi di interesse nazionale, abbiamo una Repubblica fondata su, uh, su quello che è definito appunto il Parlamento compromissorio, perché ci vuole sempre un compromesso, un compromesso che però si matura, dal punto di vista politologico, storico politologico, si matura sempre prima delle elezioni. Prima Repubblica, Seconda Repubblica, a metà degli anni 90, con il referendum del 91 e del 93, si cambia il modello, si pensa di passare a un modello, quello dove non vai a premiare la rappresentatività delle istanze partitiche, ma vai a premiare la governabilità. Si, parla, si passa da un modello proporzionale a un modello maggioritario, quello, questa cosa del premio di maggioranza, la legge 273-274, il cosiddetto sistema del mattarellum. C'è cioè una premialità, al 75, il maggioritario al 75%, proporzionale al 25%. Vediamo di capire che cosa vuol dire. Vuol dire che chi vince, in realtà, gli viene dato un premio per aumentare la sua forza in Parlamento. L'idea degli anni 90 è, quel, è quello che questo vada sulla coalizione. Io do un premio a quei 5 partiti che si sono uniti perché hanno fatto l'accordo e sono andati alla, alla, al, al, al, al voto. L'idea del Mattarellum era, eh, era quello che diminuessero i numeri di partiti, si andasse verso un sistema bipartitico, in realtà siamo andati solo verso un sistema bipolare, però la profilazione dei partiti non è diminuita, ma è aumentata, perché necessariamente ogni partito poteva mostrare i muscoli all'interno di una coalizione quando la sua percentuale determinasse o meno il premio. Mattarella, la legge Mattarella viene modificata nel 2006, dove viene introdotto il cosiddetto Porcellum. L'hanno definito così. C'è un politologo, Giovanni Sertori, che si diverte a dare, a dare, a dare questi, questi nomignoli. Mattarellum, Porcellum, dopo c'è Consultellum, poi c'è l'Italicum, e poi vedremo cosa ci sarà. Allora, eh, il proporzionale puro, col premio di maggioranza si crea un sistema ehm, di proporzionale con la maggioranza, col porcellum, però la particolarità è che si, eh, il calcolo per dare il premio dalla Camera al Senato è diverso, perché la Costituzione ci dice, e questo ce lo dice dal 48 e continua a dirlo, che la Camera è eletta a base nazionale, ed è quella che rappresenterebbe la nazione, nell'idea di Mortati, Mortati era riuscito a ottenere che la regione fosse a base, eh, il Senato fosse a base regionale, allora il conteggio sul, per la Camera viene fatta sui numeri in termini assoluti, invece per il Senato sulle regioni che hai vinto. Allora che cosa succede? Eh, non faccio della dietrologia pensando che era stata ideata, apposta, per questo non ci interessa a noi, però succede di fatto che tu abbia due maggioranze diverse coalizione che ti sei candidata, almeno che tu vinca anche il numero di regioni, il governo Prodi, il tentativo di Bersani, non si riesce a avere la stessa, la stessa maggioranza. Allora che cosa succede? Si matura l'idea che vada cambiata il, il, um, il bicameralismo, perché non puoi avere due, due eh, camere, perché non tutte e due hanno la stessa maggioranza magari cambiare il sistema elettorale, perché il problema è come tu crei. Però dal punto di vista della democrazia non si riesce a fare nulla. Questo è il, stavo facendo conto venendo qua, è il sesto tentativo di cambiare la Costituzione, perché dopo le tre commissioni c'è stata anche la Devolution e c'è stato la, il Comitato dei Saggi con il disegno di legge letta di riforma costituzionale. Ho solo un'informazione un tipo tecnica. Sia la Commissione d'Alema che... Anche il, il comitato dei saggi voluto dal disegno di legge del governo Letta escludeva, io questo lo ritengo un dato che eh, bisogna sapere, escludeva la possibilità del referendum costituzionale, escludeva la possibilità che si potesse accedere al referendum costituzionale se si fosse approvata quella riforma costituzionale, commissione d'Alema e il tentativo Letta. Non commento, chiaramente. Allora, l'altro ambito è la forma di Stato. Allora, noi nasciamo come uno Stato accentratore, uno Stato unitario, amministrativo. Col 48 passiamo al modello dello Stato eh, regionale. Inventiamo le regioni. L'idea era di Don L'invenzione giuridica di una configurazione più ampia per l'esercizio del potere. Ed essendo più ampia, gli diamo il potere legislativo, cosa che non è mai successo in questo Paese. Ma gli ne diamo poco su determinate materie comuni e province rimangono lì, 48 entra in vigore la Costituzione, fino al 71 non, non, non entrano in funzione le, le, le regioni, la Corte Costituzionale non entra in vigore fino alla, al 56, 8 anni, le regioni 13 anni, perché bisogna fare gli statuti e farli funzionare. Dopodiché si avvia tutto un percorso per dare attuazione all'articolo 5 della Costituzione, quello il principio autonomistico, quello di spostare tutto il potere... Tutto il potere secondo il decentramento amministrativo. Negli anni 70, con il DPR 616 del 77, si avvia il percorso di decentramento. Lo Stato, che è lui titolare di tutti i poteri, comincia a distribuirli a favore degli enti substatali, regioni, province, enti locali. La seconda grande fase di trasformazione è il, è la legge, sono le leggi Bassanini, 59-127, si avvia il percorso per cui lo Stato dà più poteri alle autonomie locali, alle autonomie territoriali. Il cosiddetto federalismo amministrativo a costituzione invariata. In questo Paese una tecnica che è in valsa ormai da 30 anni, siccome è difficile cambiare la Costituzione, prima cambiamo il sistema ordinario, le leggi ordinarie, il sistema degli enti locali, il sistema elettorale, è stato fatto anche per le regioni, per i comuni. I comuni diventano direttamente elettivi nel 1993, le regioni diventano di, direttamente elettivi nel 1995, ma questo va in Costituzione nel 2001. E dopo, se riusciamo a avere ancora la forza, faremo la riforma costituzionale. Federalismo amministrativo fortissimo, il deferimento di funzioni a favore degli enti locali è amplissimo, è tanto, però la Costituzione non diceva questo non faccio ricostruzione del dettato Costituzionale del 1948, però si fa un'accelerata col sistema ordinario, poi nel 2001 si arriva a costituzionalizzare questo deferimento di funzioni, si cambia, si stravolge il titolo quinto della Costituzione, l'ambito della forma di Stato, il rapporto tra Stato e autonomia territoriale, il rapporto dell'autonomia. Viene decisamente rinforzato l'aspetto dell'autonomia viene data molta più potestà legislativa alle regioni, viene riconosciuto il principio di sussidiarietà, il comune diventa il titolare delle funzioni amministrative fondamentali, viene introdotto il principio del federalismo fiscale, che è quel principio della, um, del potere impositivo dell'autonomia finanziaria degli enti che compongono la Repubblica, comuni, province, città metropolitane, perché viene introdotta, in Costituzione nazionale metropolitana, che era stata già prevista precedentemente con una legge del 90, la potestà di avere il potere di determinare le imposte e l'autonomia di gestire le proprie finanze. Perciò per quanto riguarda la democrazia non si fanno delle riforme costituzionali, per quanto riguarda l'autonomia e la forma di Stato facciamo delle riforme, fanno delle riforme, facciamo le riforme costituzionali. La riforma costituzionale del titolo V dà molto potere, riferisce molto potere all'autonomia territoriale, ma non prevede forme di controllo. Il passaggio è forte. Ti do tanto potere legislativo alle regioni, amministrativo alle regioni e agli enti locali, ti do l'autonomia amministrativa, non prevedo dei controlli su quello che fai. Nel modello precedente, ad esempio, c'erano i controlli che le regioni facevano sugli enti locali, i coreco, e sono stati eliminati. Non c'è un controllo sulla, sulla, sulle regioni. Viene introdotta la possibilità della regione di impugnare di fronte allo Stato le leggi dello Stato, viene possibilità, introdotto il potere estero delle regioni. Vengono introdotte tutte queste disposizioni che rinforzano di sicuro il potere autonomistico. Non c'è stata. La, cioè andiamo verso quello che è un modello di Stato federale. Più potere... A quale livello? A quel livello che per noi sono le regioni, negli stati federali si chiamano stati federati, ma non riusciamo a compiere completamente questo disegno perché tutto questo, se tu sposti tutto questo potere per far sì che il livello dello Stato e dell'autonomia territoriale non, continu non continuino a litigare, come poi vi spiegherò, hai bisogno di una sede in cui essi stessi stanno assieme ed è il Senato federale. Nel 2001 non c'è la forza. Perché? Perché devi andare a toccare l'altro ambito, quello della democrazia, quello della forma di governo, cioè vai a toccare i nervi tesi del sistema. Perché uno Stato federale funziona così, che poi le istanze territoriali, i modelli sono tantissimi, eh, da quello tedesco, quello svizzero, eh, però dal punto di vista della classificazione del diritto costituzionale, se è Stato federale, quando hai dato tutto questo potere alle agli enti che compongono la Repubblica, e poi quando è un Senato federale. E poi anche, cosa che non rientra assolutamente nella concezione di questo Paese, quando gli Stati federati o le regioni ehm, hanno il potere giudiziario. E questo non è, mai non è stato mai annoverato nella nostra cultura. Questo passaggio noi non ce l'abbiamo nelle corde. Eh. Noi non, siamo, non saremo mai così tanto federali, almeno ad oggi. Perciò lo Stato accentratore passa da un modello di Stato regionale e vi scrive a un modello di Stato regionale avanzato. Qualcuno dice siamo quasi come la Spagna, che è uno Stato autonomista. Una pennellata veloce su quello che è il percorso delle riforme ad oggi, per poi addentrarci su quelli che sono i contenuti della riforma costituzionale. Allora Io non tratterò tutti i minuziosi aspetti, però sono disponibile per qualsiasi domanda. Magari qualcuno ha sentito una cosa e io non ne ho parlato, non, non, non ne parlo per motivi di tempo ovviamente. Non voglio... Prima, lo sei, ti interrompo. Se, visto che stiamo facendo la registrazione, eh, se si parla fuori dal microfono non, non viene registrato. Qualcun, chiunque avesse una domanda, rimango qui così vedo, alza la mano, gli porto il microfono e fa la domanda al microfono. Scusami, grazie mille. Per me le domande possono venire anche durante la, la chiacchierata. Come ho detto a Gioele, la nostra è una chiacchierata... Allora, i temi della riforma costituzionale sono tanti. La riforma costituzionale arriva a compimento della procedura e tocca tutta la seconda parte della Costituzione, se non la magistratura. La magistratura non è oggetto di riforma costituzionale. La seconda parte della Costituzione si divide disciplinando il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, gli organi ausiliari, la magistratura, il titolo quinto, i rapporti stato regioni province e città metropolitana, e le garanzie costituzionali. Il titolo 4 sulla magistratura non viene toccato, come non viene toccato l'ultimo capo, l'ultimo titolo, che è quello sulle garanzie costituzionali. I temi sono, due sono i temi che si intrecciano e sono quelli che caratterizzano questa, uh, questo intento riformatore. Il bicameralismo e la riforma del titolo 5. O gli altri temi. Qualcosa sul governo, pubblica amministrazione, democrazia diretta, garanzie costituzionali, intese come Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale, e i tagli, eh, questo è un titolo giornalistico, in realtà poi nel libro il titolo non sarà questo, alla politica. Superare il tentativo del superamento del bicameralismo perfetto. Allora, il bicameralismo perfetto del 48. La proposta è quella di cambiarlo in un bicameralismo imperfetto con la riforma costituzionale. Due sono gli ambiti nel quale bisogna capire in cosa consiste questo bicameralismo. Noi lo chiamiamo asimmetrico, adesso vedremo perché. Ehm, uno è la composizione del Senato, perché se tu vuoi cambiare il bicameralismo, vuoi che non abbiano gli stessi poteri, necessariamente il presupposto è che ne cambi anche la composizione della seconda Camera. E funzioni e poteri. Allora Il Parlamento adesso è eh, composto da due Camere, eletto a suffragio universale, la durata di 5 anni, è una Camera di rappresentanza politica e sia i deputati e i senatori godono dell'immunità e dell'indennità. A sinistra giusto, vedrete sempre molto sinteticamente quello che è il, la Costituzione vigente, a destra vedrete quelli che sono sinteticamente e, e perciò imparziali, quelli che sono i contenuti della riforma costituzionale. La Camera rimarrebbe a elezione a suffragio universale, avrebbe una durata di 5 anni, rimarrebbe quale camera di rappresentanza politica e i deputati sarebbero titolari di immunità e indennità. Il cambiamento importante è il Senato. È un'elezione di secondo grado, dopo vedremo in cosa consiste. Diviene un organo permanente. È un Senato di rappresentanza delle autonomie territoriali. I senatori non avrebbero più l'indennità ma mantengono l'immunità. Allora è un'elezione di quella dopo qual è? Allora parliamo della composizione, poi torniamo indietro, parliamo delle funzioni. Allora, adesso il Senato avrebbe 315 senatori eletti a base regionale a suffragio universale, 5 senatori a vita più i senatori di diritto che sono gli ex presidenti della Repubblica, in questo momento ce n'è uno solo. La proposta è quella di portare da 315 a 100 senatori, di cui 95 eletti di secondo livello, di cui 74 sono consiglieri regionali, 21 sono sindaci. 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, non più a vita, ma per 7 anni. Perché è un'elezione di secondo livello? Perché il sistema non disciplina già il suo funzionamento, ma enuncia dei principi. Enuncia il fatto che non siano di sicuro eletti direttamente dal popolo. Dice che sono eletti dai consiglieri regionali, su indicazione dell'elezione fatta dal corpo elettorale regionale in ogni regione. Come funzionerà? Funzionerà che nel sistema elettorale dovranno cambiare tutti i sistemi elettorali, da quello del Senato a quello delle regioni, di tutte le regioni. Quando si, noi eleggeremo il consigli, i consiglieri regionali potremo indicare, qualcuno dice che ci saranno le due schede, qualcuno dice che non è possibile che ci siano le due schede, noi stiamo su quello che è, è il dato. Il corpo elettorale potrà indicare, vedremo come, quale fra i candidati consiglieri regionali che lui vuole, a cui vuole dare il voto, Mario Rossi e Paolo Bianchi, chi dei due, semplifico, eh, chi dei due è candidabile al Senato. Si creerebbe una lista e di questa lista son, è il Consiglio regionale che decide con un voto quali vanno al Senato. Ciò è un secondo livello in questo senso. I consiglieri regionali eleggono anche la lista riguardante i sindaci, perché i 21 sindaci, che presumibilmente, qualcuno facilmente sostiene, saranno i eh, sindaci del capoluogo di regione, più uno per le province speciali, saranno comunque eletti dai consiglieri regionali. Vuol dire che ad esempio in Lombardia noi avremo 14 senatori di secondo livello, 13 saranno consiglieri regionali, perciò soggetti che fanno il consigliere regionale in Lombardia e vanno a fare il senatore a Roma, e uno è un sindaco, così nelle prime valutazioni che si fanno sarà il sindaco di Milano. Ah, così. diviene un organo permanente, la Costituzione non prevede una durata del Senato, perché il Senato si, ehm, si eleggerà per la prima volta, una volta sola quando si rieleggeranno i consiglieri regionali, ma di, di conseguenza successivamente si rinnoverà a seconda delle vicende politiche, se cadrà una consigliatura di una regione e si andrà al voto, cambieranno i senatori che andranno a Roma, questo anche per i sindaci, se un sindaco... Eh, si dimetterà, ed era sindaco senatore, lui verrà meno da essere senatore e verrà cambiato con un altro voto del Consiglio regionale. Diviene un organo permanente, non ha più una tornazione completa assieme, tutto in una volta. Avrà un ciclo eh, eh, parziale nel suo rinnovo. Allora, viene, diviene un senato di rappresentanza delle autonomie territoriali, perché non è più eletto direttamente dal, dal popolo rimangono, io su alcuni punti do un cenno, ma se poi ci sono punti di vista, da, da, ad esempio su, questa storia della, su questo aspetto del Senato delle rappresentanze e autonomie eh, c'è eh, discussione in, nel dibattito, e c'è l'immunità, l'immunità rimane. rimane ai senatori nonostante non siano più eletti direttamente dal popolo. Ah, okay. La ripeto io la domanda, qual è la differenza tra indennità e immunità? Scusate, allora l'immunità è un sistema di guarantie, cioè il fatto che si prevedano delle difese per il parlamentare, okay? Il parlamentare per essere sottoposto a uh, indagine. Adesso non più con la riforma del 93, però, ad esempio, se deve essere sottoposto a intercettazione ci vuole l'autorizzazione della Camera di appartenenza. L'immunità è il sistema di norme costituzionali che tutelano le prerogative del parlamentare: l'indennità è lo stipendio. E perciò, i senatori manterrebbero. No, è una domanda importante, ha fatto benissimo: rimarre, manterrebbero le garantie, cioè il sistema di difesa, chiamiamolo così. E perderebbero lo stipendio, solamente sono stato semplificativo. Ah, Bruno, eh, scusami, manterebbero le guarigie nel momento in cui eh, esercitano il loro ruolo di senatori? Quindi solo quando sono in Senato a, fare, eh, a svolgere i loro compiti e è, è facile fare una distinzione tra quando sono senatori e quando sono invece solo consiglieri regionali o sindaci o no? Questa è una partita molto, molto delicata, su questo c'è molta discussione sul fatto che il senatore possa avere l'immunità nel momento in cui non sia eletto dal popolo. Allora, I sostenitori del no dicono assolutamente ingiusto, i sostenitori del sì dicono sì, vabbè però l'immunità riguarda solo l'esercizio dei poteri, la dichiarazione di voto, tutto quello che comporta l'esercizio del, del, del ruolo di senatore. No, no, no. Okay. La, Costituzione, la Costituzione non è un codice perciò enuncia dei principi e qui dice che l'immunità c'è sul senatore c'è bisogna andare a vedere la giurisprudenza della Corte che fino ad oggi ha specificato come le immunità riguardano l'esercizio delle funzioni come l'insindacabilità okay? che sono tutte quarantige del, del, le faccio un esempio tutte del, del, dei parlamentari ma se un consigliere regionale diventa senatore e ha un processo penale in corso per corruzione, e dopo è diventato senatore, come fa a procedere l'autorità la, giudiziaria? Qui ci vorrà necessariamente una, una sentenza. Allora tutto questo tema, tutta la riforma costituzionale necessita di attuazione, regolamenti parlamentari e ci sono 51 provvedimenti necessari per farla funzionare, regolamenti parlamentari e delle leggi, ma qui ci vorrà la giurisprudenza della Corte, perché sul tema dell'immunità chi ha fatto da spartiacque su dove si applica l'immunità e l'insindacabilità e dove non si applica è sempre stata la Corte, tenuto conto che lo scontro è stato sempre tra la Corte e la Camera, okay? Perché quando arrivava il, il pubblico ministero e diceva voglio, voglio indagare eh, Mario Rossi che è un senatore sistema che è adesso, il Senato, il Senato votava sempre contro. Allora il Pubblico Ministero prendeva la delibera la portava di fronte alla Corte Costituzionale. Quello che spiegavo prima, il conf, in realtà non è il Pubblico Ministero, scusi, ma è il giudice e il GIP per indagine preliminare. La magistratura che si scontra con un altro potere, il Parlamento, chi decide è la Corte Costituzionale. Ci sono casi giornalistici famosissimi, non li riportiamo. Però il tema è proprio questo, fino a che punto si possa. La Corte Costituzionale non è stata molto gentile con la prassi parlamentare, perché la prassi parlamentare ha detto no, all'immunità non si può fare niente. La Corte Costituzionale un po' alla volta ha smontato questa difesa, ma su come andrà questo sarà una scommessa da vedere, perché in questo momento non c'è scritto solo se ma se questo sì questo no, perché è la tendenza costituzionale, è la tecnica costituzionale. La Costituzione non è un codice, è un complesso di principi, tutto il resto che vanno attuato. Grazie. Eh, relativamente all'elezione del Senato, quindi del senatore, eh, lei ha parlato di eventuali possibilità di esprimere una preferenza al momento in cui vado a eleggere quello che diventerà senatore in un futuro poi però ha detto che decide comunque il consiglio regionale allora la mia preferenza ha un valore o comunque poi a livello giuridico questo viene considerato esattamente come viene considerata una possibilità di eleggere uno piuttosto che l'altro benissimo ah, io Sempre preoccupato che possa risultare o noioso o troppo lungo, allora su alcune cose vado veloce, però ben venga, interrompetemi, che le necessità le cerchiamo di accontentarle subito. Allora l'idea è che si crei una lista, perciò la preferenza degli elettori ha sì un valore, perché comporranno una lista, è come, è come se si creasse un doppio livello, per cui poi i consiglieri possono votare quelli che hanno ottenuto le preferenze, ok? e quelli che hanno composto la lista. Faccio della, della previsione fantapolitica. Se Mario Rossi, quello che è, quello è, è il consigliere regionale in Lombardia, e sono esempi per, per, per spiegarci, che in questa fantomatica lista è quello che ha preso più preferenze. E poi il consiglio regionale non lo elegge. È l'assunzione di responsabilità in termini di dinamiche politiche normali tra il consiglio regionale e il suo corpo elettorale. corpo elettorale ti ha indicato che fra i 14 noi avremmo voluto Mario Rossi, perché è quello che ha avuto più preferenze, e tu nel Consiglio regionale ne hai eletto le, gli altri? È un, al suo peso politico, come in tante altre dinamiche politiche. Però il sistema grandeline dovrebbe essere così delineato. Perciò, tengo a precisare, non una, una composizione di nomina, come volgarmente si spende, ma, nella pedanteria del giurista, un'elezione di secondo livello. Cioè, si vota due volte, però non è come adesso sono un po' le, uh, le province, non è un'elezione più diretta del popolo, è immediata. Allora, il tema fondamentale è il, come cambiano le funzioni tra, nel, tra le due Camere, tra Camera e Senato. Il bicameralismo perfetto noi l'abbiamo definito asimmetrico. La cosa più importante da dire è che la, il Senato, che diverrebbe nel disegno di riforma costituzionale, non più una Camera politica, diverrebbe la cosiddetta seconda Camera, il diritto comparato le chiamiamo così la Camera di eh, Bassa a composizione elettiva di secondo livello non avrebbe il potere di fiducia la caratteristica fondamentale vi ho detto all'inizio la forma di governo è che il Parlamento dà la fiducia alla, alla, al governo e lo fa in questo momento in tutti e due i rami il governo deve avere la fiducia della, del Senato allora il problema è il momento in cui non hai la maggioranza in tutte e due allora togli la fiducia togli il disegno di legge la fiducia il potere di fiducia al Senato e perciò l'indirizzo, il controllo politico, perché dare la fiducia al governo vuol dire controllare il governo. Mozione di fiducia, mozione di fiducia, mozione di sfiducia, sono tutte attività che eserciterà il governo, il Parlamento, il solo Parlamento rispetto al governo. In questo circuito di rapporti politici il Senato è escluso ed è una funzione che caratterizza la forma di governo, ok? Questa è una cosa importante. Questo devo dire che in tutti i disegni di legge, dalla devolution alle commissioni che ho citato, era presente come intento. Allora, l'approvazione delle leggi che è la partita più importante. E qui perché noi diciamo che non è un bicameralismo imperfetto totale, ma è un bicameralismo asimmetrico. Perché a volte è perfetto, rimane perfetto, e a volte è imperfetto. E lo spiego semplicemente dicendo ci sono le cosiddette leggi monocamerali, la maggior parte delle leggi saranno approvate dalla Camera, perché la Camera è la, è la, è la, è la Camera cosiddetta alta è quella politica. La maggior parte dell'attività la svolgerà la Camera, questo è indiscutibile. Esiste una serie di, eh, di leggi che comunque verranno approvate in diverso modo anche dal Senato le cosiddette leggi bicamerale, cioè ci sarà l'articolo 70, questo articolo di cui si discute, che è diventato molto lungo, è diventato molto lungo perché deve scindere, deve distinguere tra quello che fa una e fa l'altra, perché prima tutte e due facevano la stessa cosa, è, annovera alcune disposizioni per cui il bicameralismo è ancora perfetto, vuol dire che entrambe le camere funzionano come prima, e quali sono quelle leggi per cui il bicameralismo rimane perfetto? sono quelle di un sistema federale. La riforma costituzionale, le leggi di attuazione della Costituzione, gli istituti di eh, iniziativa e democrazia diretta, popolare, la legislazione sugli enti locali, i sistemi elettorali, si approvano sempre assieme. Perché questo con le diversità... Però è classificabile come un modello di Stato federale, perché lo Stato federale è quello che fa la come quello americano. Quando gli americani devono cambiare la Costituzione, dovrebbero, se, se volessero cambiare la Costituzione, lo devono fare con entrambe le Camere, un sistema diverso dal nostro. Però e tutte e due hanno lo stesso peso come quello tedesco. Vado veloce su questo tema, però ci sono all'interno del sistema delle leggi bicamerali una forte diversificazione. Perché il Senato in, alcuni, in, in tutti i casi potrà chiedere al, al, alla Camera di rivedere il testo di legge. In alcuni potrà approvare a maggioranza assoluta un cambiamento e la Camera, per poter andare oltre il parere negativo, chiamiamolo così, del Senato, dovrà approvarlo a sua volta a maggioranza assoluta. Come anche sul bilancio, il Senato avrà comunque una delibera da fare. Si cambia spostando soprattutto il potere legislativo a favore del, della, della Camera e lasciando la possibilità, in alcuni casi il dovere, perché è un bicameralismo perfetto, e la possibilità del Senato di intromettersi, non sempre in maniera determinante, eh? perché anche solo chiedere la, la, la rivisitazione, la Camera va avanti per la sua strada, non ha intenzione di fare nessuna modifica, va avanti. Cosa cambia che non, non emerge assolutamente dai dibattiti più comuni, eh, dibattiti politici, scusate. E, il fatto che il Senato diventi per noi una cosa molto diversa, perché il Senato, essendo un organo permanente, svolgerà un'attività di controllo sul governo. Questo non si sa. Però il, il Senato diventerà titolare di un potere di controllo in tre ambiti precisi. Dovrà controllare, ho detto del governo intendendo il rapporto governo-parlamento, cioè l'ambito più politico, il Senato dovrà controllare che la Camera adempi all'adeguamento del diritto comunitario. Il Senato dovrà controllare che il, il Governo dia esecuzioni alle disposizioni di legge della Camera. Il, potrà dire, ma, gove, eh, il Senato potrà dire al Governo, ma scusa, è stata fatta la legge sulla scuola. Devo di sicuro gli interessi dei colleghi. Ma i decreti ministeriali li hai fatti? Non li hai ancora fatti? Li devi fare. Semplifico, eh. E l'altro tema, è un'attività di controllo sulla pubblica amministrazione. Queste, è una queste tre funzioni che, classificate in questi tre ambiti, è una novità che nei disegni di leggi precedenti non, non c'erano. Vengono introdotti questi nuovi poteri a favore del Senato, perché il Senato viene assunto un po' come se, divenendo un po' un organo permanente e avendo un'accezione, adesso cerco di, essere, di addentrarmi, meno politica, ma non ho detto che non sarà politico, mm? avrà un po' il, il ruolo di essere un po' viso, supervisore in questi tre ambiti. Questa è una novità. Governo. Si cambia la forma di governo nel senso che si cambia il bicameralismo, abbiamo verso la camera che ha al potere di dare la fiducia al governo, per quanto riguarda il governo, gli organi costituzionali, voi non avete avuto la fortuna di fare diritto nelle scuole superiori, però e comunque se lo farete all'università, gli organi costituzionali si studiano sempre così, la sua composizione e i suoi poteri. Per quanto riguarda il governo, dal punto di vista della composizione non cambia nulla, perché non viene cambiato il fatto che il Presidente del Consiglio possa eletto, essere eletto direttamente come aveva fatto la Devolution e altri sistemi. Vengono attribuiti nuovi poteri al governo? No, se non si eh, distingue l'esercizio del potere normativo. Il governo ha un potere normativo. Il governo fa le leggi? No. Okay? Il governo fa gli atti e eventi forze di legge, fa i disegni di legge, fa le proposte alla, al Parlamento e fa i regolamenti, che sono queste, queste normative di secondo livello che danno attuazione alle leggi. Viene allora, per quanto riguarda il decreto legge viene introdotta la giurisprudenza della Corte Costituzionale che individua una serie di limiti all'esercizio della, de, eh, della decretazione d'urgenza. Uno di, fra tutti, il più importante che la Corte ci sta dicendo da vent'anni, la Corte è sempre quell'organo che bacchetta un po' i politici, qualche volta però non lo fa, eh, quando, non lo fa sempre. E, su questo tema il decreto legge invece dal 96 con la sentenza 360, ha pacchettato molto, dice bisogna finire di fare un decreto legge sul, sul, te, sul terremoto, poi quando lo devi andare convertivo, il decreto legge è quel decreto, quell'atto che ha il valore della legge, ma dura 60 giorni, se il Parlamento lo converte in una legge continua ad avere la sua validità, se no decade, in fase di conversione non si sa mai, non si è mai, mai capito perché, di tutto, in fase di tutto, emendamenti su tutto, il problema dell'omogeneità, e vi dico che nelle attività, quando si fa della ricerca è diventato, quando hai a che fare con un decreto legge, chiami a casa e dici stasera non vengo, no no, se tu devi partire da una ricerca del decreto legge e capire dove è andato a finire, ti vai a, il decreto legge ad esempio sugli enti locali, io mi occupo molto di enti locali, vai a finire a un certo punto a parlare di partecipate, direte ma è un po' la stessa cosa. Poi vai a parlare magari della missione in Afghanistan. Cioè, ti vai a trovare le disposizioni che su in... questo punto la Corte ci, ci dà una mano a noi umili studiosi che provano a capirne qualcosa e dice che bisogna avere il criterio dell'omogeneità e l'omogeneità va in Costituzione, cioè, il, il, il, il Governo non, pot, non potrà più il, governo, il Parlamento tecnicamente non, potrà, non dovrebbe più poter fare questa cosa. Il, sul decreto legge, ad esempio un altro aspetto che nessuno ricorda mai, succede questo, il decreto legge va convertito in legge, entro il sessantesimo giorno, perché quando si presenta il decreto legge si presenta un disegno di legge di conversione in legge, è un provvedimento provvisorio, okay? al cinquantanovesimo giorno ci si presenta sempre davanti al Presidente della Repubblica e lì si dice, eh, va convertito perché scade, e lui lo guarda, ah sì è quel decreto di quell'articolo solo, dopo invece è diventato un libro grande così, perché sono stati inseriti un sacco di emendamenti. E il Presidente della Repubblica lì non può mai più far niente, perché se non promulga la legge, decade il decreto legge. Questa disposizione costituzionale prevede che in questa determinata circostanza il, potere, il Presidente della Repubblica possa dire no, torna indietro, state fermi, che io lo devo valutare, e c'è una proroga di 30 giorni per l'esercizio del potere di promulgazione. Questo è un aspetto importante perché il Presidente della Repubblica veniva sempre messo lì, la grande novità è il voto a data certa, la possibilità del governo di mettere un sigillo su un suo disegno di legge, su una sua proposta e dire al, governo, al Parlamento lo devi approvare entro la data certa, 70, 90, 100 giorni, sono. è una disposizione che prevede un termine definito, 70 giorni poi c'è una possibilità di prova. Se, se tu non approvi questa legge in questo lasso di tempo, non andiamo molto d'accordo e questo entra nel rapporto di fiducia tra ehm, Camera e Senato. Allora, l'altro grande ambito di riforma, se non avete domande vado un po' eh, perché le robe sono ancora tanti, tante. La riforma del titolo quinto, quello che vi ho spiegato prima è il rapporto tra Stato e Regioni. Gli ambiti sono la, la, la riforma del criterio di competenze tra Stato e Regioni per l'ambito legislativo, sono degli aspetti sul federalismo fiscale, la cosiddetta decostituzionalizzazione della provincia e il regionalismo differenziato. Come siamo con tempi? Ok. Magari su questo andiamo un po' veloci, stiamo su due ambiti fondamentali. Gioele tu ri richiamami se sono... Vai, vai, andando benissimo. Allora, competenze legislative. Io ho fatto questa slide per spiegarvi. Allora... Ehm... Cosa cambia? In questo momento la potestà legislativa esclusiva dello Stato è elencata. Eh, moneta, bilancio dello Stato, rapporti internazionali, ehm, anagrafe, ordinamento giuridico, amministrativo, penale amministrativo, polizia amministrativa, eh, sono ehm, definizione del, dei standard delle prestazioni sanitarie e sociali. Sono tutte competenze esclusive dello Stato. C'è un'altra un competenza che si chiama concorrente, dove lo Stato deve definire i principi e le regioni devono definire i dettagli. E su questo il litigio fra lo Stato e le regioni si è sviluppato di fronte alla Corte Costituzionale. E tutto il resto va di competenza, tutto quello che non è elencato, è una competenza esclusiva delle regioni. Da tempo la Corte Costituzionale ha preso delle materie, le ha proprio prese delle materie che sono di competenza concorrente tra Stato e Regioni e ha detto queste competenze sono solo dello Stato. Il coordinamento della finanza pubblica e il sistema tributario, cioè decidere come si determina la spesa pubblica. Le infrastrutture, gli aeroporti, i porti, il commercio con l'estero, l'ordinamento della comunicazione, il trasporto, distribuzione e produzione dell'energia elettrica, sono temi che, hanno, che quando hanno una dimensione nazionale sono dello Stato e basta. Non è possibile pensare che in un sistema sia così diversificato, perché è in genere um, dei blocchi. Allora la Corte Costituzionale lo dice e questa riforma va, si dice, si afferma, la costituzionalizzazione della giurisprudenza della Corte. Perciò l'intento qual è? Quello di eliminare la potestà concorrente tra Stato e Regioni. Questa zona grigia di conflittualità tra i due livelli di governo viene, io ho scritto, soppressa, trattino, ridefinita. Perché in realtà non viene eliminata del tutto. Alcuni casi di eh, potestà concorrente rimangono, ma lungo due criteri. E prima il Costituente aveva pensato lo Stato fa i principi e le regioni fanno i dettagli, siamo di fronte a una rinazionalizzazione delle competenze legislative. Questo è un dato indiscutibile. Ma in che modo? Con una ripartizione diversa. Non più tu Stato fai i principi e le regioni fanno i dettagli, perché così non è successo. Non c'è stata una legge di principi dello Stato e non c'è stata una legge regionale che ha rispettato i principi dello Stato. Voi dite perché non c'erano, perché lo Stato non le ha fatte. A dire l'età la Corte aveva detto se non ci sono le leggi di principi, tu regioni i principi li puoi desumere dalle leggi che c'erano prima della riforma del 2001. Perciò non puoi prevedere standard sanitari diversi, per esempio, come standard sociali. La conflittualità è aumentata da 10 sentenze all'anno a 100 sentenze all'anno, è eh, tra la Corte allora, eh, i criteri cambiano. La riforma costituzionale dice questa cosa, disposizioni generali e comuni. Disposizioni generali e comuni. In quelle materie che sono il governo del territorio, il turismo, la formazione professionale, ehm, eh, in mente altri. la competenza è disposizioni generali e comuni. Tutto il resto rimane alle regioni. È chiaro che l'ambito di ampiezza dell'intervento legislativo statale aumenta. E il resto rimane alle regioni. Dopo con, uh, spiego ancora. L'altro criterio è di tipo territoriale. Perché la riforma costituzionale in diverse parti dice la competenza legislativa su questa cosa, se è nazionale va allo Stato, se è regionale e locale va alla regione. Introducono dei criteri diversi dei criteri diversi rispetto a quello precedente. È chiaro che disposizione generale comune è di più che stabilire i principi. Però noi dobbiamo tentare di interrogarci su questo tema collegando al fatto che questa riforma del titolo V si lega al Senato delle Autonomie. Perché fra le leggi di bicameralismo, le leggi bicamerali, c'è il caso in cui le regioni, il Senato, si debba sempre pronunciare sulle materie che riguardano le regioni. Allora se tu Stato devi fare una legge sul turismo e hai le disposizioni generali e comuni, devi approvarla alla Camera e al Senato. Ma il Senato è composto dalle regioni. Allora le regioni determineranno quanto è ampio questo insieme alla Camera, quanto possa essere ampia questa discrezionalità politica della camera. Il tentativo nel modello ideale è quello di portare prima, nella fase ascendente noi diciamo, della formazione della disposizione di legge, il dialogo, che non è detto che ci sia, non è detto che porti bene, però prima, per evitare che poi si vada continuamente di fronte alla corte. Perciò la partita della potestà concorrente va proprio a delineare necessariamente il configurarsi di un sistema ideale di Stato federale. La regione a monte deve confrontarsi con lo Stato per definire quell'ambito, secondo i due criteri disposizioni generali comuni e quello territoriale. Viene introdotta una potestà legislativa esclusiva delle regioni elencate, cosa che prima non c'era, le potestà delle regioni vengono elencate, ci sono lo sviluppo economico, le reti di imprese, i beni culturali, i beni paesaggistici, ecco, questo, questo così chiudo il discorso di prima. C'è la previsione, per certi versi, quanto cambi bisognerà scoprirlo, perché per quanto riguarda la, la sanità e la scuola e i servizi sociali, rimane una competenza esclusiva delle, alle regioni. La tutela della salute è stata data, restituita a tutto lo Stato. No, perché la, tra le competenze esclusive della Regione c'è scritto che l'organizzazione e il funzionamento dei servizi scolastici, dei servizi sanitari, dei servizi sociali sono ancora una competenza esclusiva della Regione. E oggigiorno la Regione fa questo, organizza e fa funzionare questi servizi. tentativa è di evitare che la Regione faccia qualcosa di diverso che sia organizzazione e funzionamento. Ribadisco, il tentativo. Perché come nel 2001 eravamo convinti che la ridefinizione delle competenze legislativi fosse finalmente la soluzione di tutti i mali, poi in realtà ci siamo accorti che i litigi sono stati talmente tanti che il sistema si è ingolfato. Clausola di supremazia. Quarto comma del 117, lo Stato può vocare a sé tutte le competenze legislative che ritiene opportuno per l'interesse nazionale, per l'unità giuridica e l'unità economica, l'interesse economico. Perché ho scritto giurisprudenza della Corte? Perché in realtà la Corte l'ha già detto dal 2003, con la sentenza 303, prevedendo il sistema della chiamata in sussidiarietà con la legge obiettivo, la legge di la Corte Costituzionale ha detto quando la Regione si occupa di una materia, che, che ad esempio il tema era sempre quelle concorrenti, che ha in sé un interesse nazionale, lo Stato può avvocare con l'intesa, con la Regione, la materia. La Corte Costituzionale da tempo ha preso delle materie, le ha portate da quella concorrente a quella esclusiva dello Stato e da tempo ha individuato alcune materie, esclusive dello Stato, che si chiamano materie ehm, ehm, trasversali. Sono delle materie trasversali. La concorrenza, che è una materia esclusiva dello Stato, il coordinamento finanziario è una materia concorrente, ma la Corte ha detto che quando si tratta di soldini, lo Stato può impedire a una Regione di fare una certa cosa quando c'è un problema di bilancio pubblico. Questo succede già da tempo. Allora, federalismo fiscale, vado velocissimo, dico solo che viene introdotto eh, un principio, valutate voi, di un certo rilievo. Lo Stato dovrà definire i costi standard dei fabbisogni, i costi delle funzioni amministrative ha bisogno dei costi amministrativi i costi standard, lo Stato dovrà fare una legge e dire quanto costa una funzione faccio l'esempio delle, delle siringhe lo conosciamo tutti cioè in questo momento in questo paese si, si è di fronte a un sistema talmente proliferato talmente complesso e senza controllo che una cosa da una parte costa X dall'altra parte costa molto meno il federalismo fiscale introdotto nel 2001 non ha trovato attuazione. C'è la legge 42 del 2009, che è una legge delega e tutti i decreti attuativi non sono stati attuati. Un principio che si associa a questo è il fatto che lo Stato e le regioni, quando conferiscono le funzioni, devono assicurare l'integrale finanziamento di quella funzione. Se la, se la regione Lombardia dice alla provincia di Sondro occupati dell'assistenza sociale, deve dare i soldi alla, alla, alla provincia per occuparsi, o ai comuni, per occuparsi della funzione dei servizi sociali. Se lo Stato definisce che l'esercizio della funzione sociale, ad esempio l'assistenza domiciliare agli anziani, è una funzione che costa X, io ti devo dare, tenuto conto del tuo territorio, del numero di, assiste, di assistenze che devi fare, ti do tot soldi, te la devo finanziare interamente. Non è più un finanziamento indistinto, ti do mille e poi te la vedi te. Perché devi assicurare il finanziamento integrale delle funzioni. Cioè, il federalismo fiscale è in costituzione da tempo, ha una legge 42 importante, viene costituzionalizzato questo principio per cui devi definire i costi standard, devi definire quanto costa a monte, perché la competenza del coordinamento, cioè la competenza legislativa, per fare il bilancio dello Stato, e torna a essere una competenza solo dello Stato. Chi detta i criteri deve essere lo Stato, perché il bilancio che il Presidente del Consiglio porta a Bruxelles è uno solo, però si porta dietro i debiti di, a questo momento, grossi debiti di cinque regioni. Allora l'idea è, ma questo è nei libri di diritto pubblico comparato sul sistema federale che ti do le funzioni, ti dico quanto, quanto devono costare, ti do i soldi e tu devi fare questo. Scusa Bruno, ti, ti chiedo una cosa, ma questa previsione vale anche per le ragioni a statuto speciale? Varrà anche per quelle regioni, quindi per tutte le regioni o no? Era l'ultimo punto, lo diciamo subito. Tutta la riforma, l'ultimo punto del regionalismo differenziato, tutta la riforma non riguarda le regioni a statuto speciale. Devo dire il motivo politico e il motivo giuridico, perché c'è anche un motivo giuridico che non, è, non emerge. Il motivo politico è che il governo non aveva i numeri per cambiare anche il regime di specialità. Regioni e statuto speciali, come le due province, più soldi, più competenze. La stringiamo. Qual è il motivo giuridico? È che, che Per cambiare gli statuti c'è una procedura diversa. Perché tu devi avere l'intesa con le singole regioni, poi scusate un attimo intesa intendi che allora, le, scusate, le regioni sottospeciali sta... devono essere d'accordo al cambiamento che è proposto? L'intesa è, è un atto giuridico che il governo e la giunta delle regioni stipulano, perché cambiare uno statuto della regione speciale non vuol dire solo togliere dei poteri c'è tutta una fase di transizione da gestire, perché loro ad esempio hanno la trattenuta a monte sulle, sulle finanze e a un certo punto quello corrisponde al finanziamento delle funzioni, devi fare una fase di transizione la procedura prevede un accordo è un'intesa, scusa, che è un, un istituto giuridico, è un contratto tra Stato e Regioni. Però il fatto che non sia chiamato tutto il popolo cambiare, un cambiare uno, statuto uno statuto della Regione a Speciale vuol dire fare una legge costituzionale. Sono statuti, sono leggi costituzionali. È chiaro che lo statuto non è, ind è indistintamente oggetto dello stesso referendum. È chiaro che lo, su, sul cambiamento dello statuto della, della, della Sardegna se dovessero votare tutte le altre regioni cosa volete che votino? Votino sì. C'è una procedura diversa perché il compimento è un istituto referendario diverso non è la stessa cosa ma a monte il problema è che non c'era la forza politica per fare questo cambiamento perché comunque a scavalcare questo problema si poteva fare una disposizione e dire tutto quello che abbiamo stabilito qua nel titolo quinto vale anche per le regioni a statuto speciale, sarebbe stato Uh, se dovesse entrare in vigore, una serie di conflittualità enorme perché tutte le regioni, a statuto speciali, hanno, hanno statuti completamente diversi. Completamente diversi. Ad esempio, faccio: il, la, la riforma costituzionale non tocca il tema della competenza legislativa in, in materia di polizia locale. La regione Sicilia è l'unica che ha la competenza legislativa in materia di polizia eh, locale. Che cosa vuol dire? Che il problema è, sarebbe come rapporti distintamente alle competenze che diversamente hanno nei vari istituti. Perciò bisognerebbe, che cosa bisogna fare? Dal 2001 ci sono i disegni di legge in Parlamento per modificare gli statuti. Perché tu devi andare a modificare i singoli statuti facendo cosa? Riducendo i loro poteri. Perché per quanto riguarda l'autonomia finanziaria, tengo a precisare che nell'accordo originario degli statuti... Attuativi delle, perché gli statuti attuativi hanno dei decreti legislativi attuativi. Come fai a determinare quant'è la trattenuta a monte sull'IRPEF del Trentino? Lo devi fare con un decreto, lo, lo prevedono gli statuti. Gli statuti speciali hanno questa previsione per cui hanno, all'epoca dell'entrata in vigore, il 98% della trattenuta a monte del gettito finanziario. 98% Qui di tangenziali ne avremmo già fatti, il 98% della trattenuta dell'IRPEF abbiamo fatto un aeroporto, negli anni questa percentuale è scesa dal 98 al 71%, al 71%, io sono andato nei territori delle regioni statuto speciali, loro sono ancora più arrabbiati, sono ancora più arrabbiati perché sono preoccupati che andando avanti così la loro autonomia continui a essere compressa. Ok? Sì, per me ok, ci sono domande? collegandomi al discorso che faceva prima, quindi l'eventuale cambiamento di uno statuto speciale comunque comporterebbe un iter bicamerale esattamente come adesso, prima della riforma di cui stiamo eventualmente discutendo, sia prima che dopo. Ah, giusto, anche Perché dopo. Perché è una legge costituzionale. Perfetto, perfetto. Ok, grazie. Prego. Altre domande, Altre... su questo punto? Ciao ragazzi. Uh, si sente? Bene. Uh, la mia domanda non era connessa proprio direttamente a questo, ma c'entra. Allora, noto che qui fa molto scalpore il fatto che il Senato venga eletto in modo non così diretto. E la mia domanda è, ma fino ad allora, nelle elezioni, no che io non ho ancora votato effettivamente, su una scheda elettorale, Cioè cosa devo vedere? Voti il partito, la persona se può farmi un esempio. Sì. Allora, questo è il tema del rapporto tra il sistema elettorale e la, e la riforma costituzionale. Allora la domanda. Tu in questo momento quanti anni hai? 19. Non voti al Senato perché c'è il limite dei 25 anni. Ok. Allora il, in questo momento noi abbiamo il, il porcellum, che come veramente ho detto è diventato il consultellum perché la Corte Costituzionale l'ha dichiarato incostituzionale in diverse, in diverse parti. Allora, il consultello era quel sistema che ha previsto la, il, la composizione dei cosiddetti nominati, perché nel voto, non esisteva, nel voto del Porcello non, esisteva la previ, non esiste la previsione della preferenza, ok? Non si poteva preferire Mario Rossi a, a Bianchi, ok? perché le liste venivano definite nel sistema elettorale e l'elettore poteva dare solo una preferenza al partito e a seconda delle proporzioni se il partito eletto nella circoscrizione di sondo il partito giallo aveva diritto a due posti in realtà non è così perché i sistemi sono cambiati i primi due della lista vengono eletti in questione dei nominati non scegli più il, tra due persone aderenti a un partito ma scegli, tra il, il, il, il, scegli solo il partito cioè in questo momento il porcellum prevede questa cosa che tu possa scegliere il partito ma non scegliere la persona okay? eh, ma solo al senato o anche la camera? entrambi, entrambi, eh, entrambi. Okay. il porcellum riguarda entrambe le, le due camere è l'Italico che disciplina solo il sistema elettorale della Camera. Nella prospettiva del cambiamento, se così sarà, non si potrà votare il senatore. Perché il senatore, cioè non si potrà votare direttamente il senatore. Che, ah, forse tu volevi chiedere, ma allora nel sistema futuro che cosa avrò? Teoricamente dovresti avere due liste, eh, qualcuno dice due liste, secondo noi no, comunque avrai una lista dove potrai dare la preferenza. La preferenza a chi? A due, a due soggetti, e dei due potrai indicare chi dei due per te potrà andare al Senato, ma tu avrai sì un nome, oh. ma il nome sarà o un consigliere regionale o un sindaco. Ok, quindi avrò i nomi. Ecco. I nomi ci sono. Per il Senato e per la Camera? Per la Camera, per la camera allora dobbiamo parlare un attimo dell'Italicum, dico solo una cosa. Allora, l'Italicum è questo sistema, dico solo questa cosa, poi magari l'Italicum dopo lo spieghiamo quando vedete voi. L'Italicum è una legge ordinaria che riforma il sistema elettorale e è quello che prevede è una via di mezzo tra un sistema completamente di nominati e un sistema di preferenze. Perché l'Italicum dice che eh, i capolista di ogni circoscrizione sono, eh, non sono di preferenza. Vuol dire che ogni capolista. Sarà automaticamente eletto senza che sia stato preferito. Vuol dire che quando si andrà a votare, andrà a votare se il partito giallo avrà diritto a due, eh, due voti e noi avremo potuto dare solo un nome, rossi, Bianchi sarà eletto automaticamente perché è il capolista. Ecco, ma il capolista c'è è indicato il nome, il segretario del partito? No, allora, il, il, il, è indicato il nome, sì, ma tu non lo puoi indicare nella scheda, ma lo sai prima perché, come il, sistello, il sistema del Porcellum, dovranno indicare alla, alla composizione dei comizi elettorali il nome del capolista. Perciò tu andrai, quando andrai a votare vedrai l'elenco capolista Mario Rossi, ma non lo potrai preferire, potrai preferire dal secondo in giù. Però tu sai che quando tu darai il voto, se tu vuoi il secondo, il secondo non ha detto che ci entri, ma di sicuro se qualcuno entra è il primo per cui tu non hai dato la preferenza. Uh, ok, e che caso dovrebbe avvenire per far entrare anche il secondo? Avere tante preferenze da arrivare ad avere due posti. Ah, uh, ok. Su questo ci sono tante polemiche, però dopo ne parliamo... Ah, sì Bruno, ehm, assolutamente, eh, cioè seguiamo tutti gli interessi, ecco c'è un'altra domanda, però volevo dire che non è, la legge elettorale non è tema proprio perché è legge ordinaria del referendum, però ovviamente il combinato disposto di quello che è la riforma costituzionale e la legge elettorale ovviamente influisce molto su quello che sarà poi la, la fisionomia finale, eh, penso che eh, volesse dire anche io vado a votare per il sindaco o per il consigliere regionale, e oltre a quella votazione se ho interpretato bene ci sarà qualcosa dove posso esprimere chi di quelli che voglio votare vanno al Senato e quindi io lì lo individuo la domanda principalmente era se io avessi un nome almeno che sceglie sia capolista che lo sceglie la preferenza io ho un nome e so che quella crocetta corrisponde al nome perché allora io ho trovato su dei facsimili su internet delle vecchie scritturali, se erano attendibili, che c'era praticamente il simbolo del partito e basta. Sì, col Porcello tu non davi il nome, dicevi o oh, la Lega o oh, il PD o oh, Forza Italia, però che cosa, Perché c'è una lista a monte, se la Lega otteneva tante preferenze che proporzionalmente nel sistema proporzionale corrispondono all'assegnazione di un seggio, il, loro hanno fatto la, tutti i partiti obbligatoriamente fanno la lista, il primo della lista viene eletto nella circoscrizione di Sondrio, però tu non puoi scegliere tra Mario, Bruno e Giovanni perché magari ci sono più candidati, magari di sicuro questo è il sistema dei nominati l'italicum, questa cosa dei nominati la fa, non dobbiamo dire che non la fa la fa, ma la fa solo per il capolista, vuol dire che in un sistema che eh, l'Italicum aspira ad avere un premio di maggioranza consistente, i, 340, i famosi 340 dei deputati, 100 saranno scelti dalla segreteria del partito. Perché è la segreteria del partito che sceglierà a Sondrio, sarà qui il PD che deciderà chi è il capolista della circoscrizione dei singoli partiti. E di conseguenza quello non avrà la preferenza. Perciò se tutti dovessero andare a votare Antonio, che piace a tutti, però non è il capolista... Antonio ha aiutato Giovanni, che è il capolista, e diventerà lui il parlamentare di quella lista. Ah, oh, ok, ho capito. Grazie. C'era prima. Sì, volevo chiedere: alla Camera avremo un'elezione politica, mentre al Senato avremo in caso del, i senatori che arrivano dalle regioni. Quindi potremmo avere due maggioranze diverse nelle leggi che sono di materia comune, in caso di conflitto come verranno risolti. Allora, passiamo all'altra domanda. Sì, sì. Allora, io come ho detto prima... Eh mi tratterrei sul sistema elettorale, però una, mi fermo rispetto al programma e spiego il sistema. La risposta è sì, sì. ed è questo uno dei motivi per cui l'Italicum è di fronte alla Corte Costituzionale. E non so se volete che vado avanti e poi facciamo l'Italicum. Eh, Gioele, dimmi tu, mi fermo, faccio l'Italicum? Io sono ai tuoi ordini, faccio quello... No se è più alto di me, non si è mai visto uno, più giovane e, tutta, e tante altre cose allora, faccio due minuti sull'Italicum volentieri, però, io l'avrei comunque fatto di sicuro, in genere sempre alla fine perché le domande in questi comizi sono solo sull'Italicum e la Costituzione al 99% su questi allora, l'Italicum è un sistema elettorale ma prima l'ho spiegato Chiara allora, l'Italicum è un sistema elettorale a forte premio di maggioranza di governabilità è un sistema eh, per cui le liste concorrono e la, allora, eh, il premio è previsto sulla lista, non più sulla coalizione. E qui, il disappunto con Berlusconi, il salto, il salto, eh, si è rotto l'accordo. Perché Berlusconi voleva il premio alla coalizione, perché lui non ha un partito grosso che arriva al 30%, voleva una coalizione e invece Renzi vuole sulla, sulla coalizione perché lui era, eh, veniva fuori dal 40% dei parlamentari, sulla lista. Allora, il premio di maggioranza di sicuro decisivo si concorre al primo turno la lista che raggiunge il 40% al primo turno becca il premio di maggioranza va al 55% e governa se nessuna lista al primo turno prende il 40% si va al ballottaggio strutturalmente è il modello dell'elezione del sindaco superiore a 15.000 abitanti il fatto che il sindaco vada al ballottaggio ma noi non abbiamo un sistema di premariato non è il candidato eh, alla presidenza del Consiglio che si gioca il ballottaggio, è una lista. Quello che diceva lei è corretto, nel senso che questo sistema prevede che i capolista siano indicati e perciò siano così, come dicono i giornali, nominati. Prevede la possibilità, tutte queste cose che sto sinteticamente a dire, una, due, sono, sono i motivi per cui l'Italia è di fronte alla Corte Costituzionale. Il secondo, il secondo aspetto è che non c'è il limite di, presenta, di presentarsi come capolista, come era poi il Porcellum, i vari big si mettono capolista ovunque per essere sicuri di, di attirare tanti voti, dopo lo stesso big non può essere cento volte parlamentare, lo farà una volta sola, tutti gli altri 99 sono regali che fa, ha fatto ai suoi, ai suoi successori. Il terzo aspetto è questo, eh, la, la presunta, ma comunque la Corte si è già pronunciata in questo tipo perché sul porcello me l'ha fatto, l'abnormità del premio di maggioranza. Allora non c'è una, una soglia. Non c'è una soglia per l'ammissione al ballottaggio. Ok? Cioè se tu sei una lista che hai preso il 15% e sei la più votata ti vai a giocare il ballottaggio con chi ha preso il 14%. Allora la discussione è, se tu al primo turno hai avuto il 15%, al ballottaggio vinci, dal 15% vai al 55%. L'abnormità del premio. E questa chiaramente è la polemica forte che fanno i sostenitori del no rispetto al combinato Costituzione Riformata e ehm, Italicum. Perché questo ti permetterebbe anche con una forza irrilevante, e questo indistintamente che sia tu adesso partito del governo, perché potrebbe capitare a qualcun altro, andare a ottenere un premio così forte e poi avere perciò in mano la Camera, che la Camera è l'organo politico più importante in questo disegno di legge. Qual è la replica che fanno, uh, sto cercando di mettere sul tavolo tutto, la replica che fanno invece sono i sostenitori dell'Italicum? Il fatto che tu il premio di maggioranza, se non hai raggiunto il 40% al primo turno, lo ottieni al secondo, ma lo ottieni sul 50% più 1 del 100% che è andato a votare, non su quel 15%. Perché se tu hai il 15% come lista gialla, che se la va a giocare con la lista verde, col 14% al ballottaggio, nella storia degli altri paesi non ha mai vinto quello del 15%. Ha sempre vinto quello del 14% perché si associa a quello del 13% che è il terzo. Io metto sul tavolo i diversi, i diversi aspetti, poi uno deve fare la sua valutazione. Allora, l'Italicum è stato sollevato come giudizio di fronte alla Corte Costituzionale per questi quattro motivi. Okay? La Corte Costituzionale quattro ottobre doveva pronunciarsi in, in, in, in, in, in uh, udienza pubblica sull'Italicum, giudicare la sua legittimità. Voi sapete che la Corte Costituzionale due giorni prima ha, ha fatto il comunicato e dice io rinvio a dopo il referendum la decisione di legittimità. La Corte ha avuto paura. Non è che la Corte ha avuto paura, a volte ce l'ha, perché a volte ha delle questioni delicate. Però perché? Perché la Corte Costituzionale dice: Io mi pronuncerò eventualmente dopo, in due diverse prospettive. Se non passa la riforma costituzionale, la giudicherò per i quattro quesiti che mi è stato sollevato. Giudizio in via incidentale, che è un giudizio preciso su quei quattro punti. La Corte non può uscire, non può giudicare altre, altri aspetti, eh. Se invece dovesse passare, c'è una disposizione di legge che mi obbliga, nel, nella riforma costituzionale, che se dovesse passare, mi obbliga a giudicarla. Ma mi obbliga a giudicarla come giudizio preventivo di legittimità. Cosa vuol dire il sistema francese? Cioè il sistema per cui la Corte Costituzionale giudica, il Consiglio Costituzionale lì giudica tutta la legge. Perché questa diventerà, anticipiamo l'ultima slide, il, un potere nuovo della Corte Costituzionale, che potrà essere chiamata a giudicare, su proposta di un quarto dei, dei deputati o un terzo dei senatori, a giudicare tutti i sistemi elettorali che li verranno sottoposti. Però è un giudizio tu court sulla legge, non mirato sui quattro punti. Sui quattro punti la Corte, ogni, quando ha dei punti precisi, ogni tanto la Corte, quando deve cercare di dare un colpo al cerchio e alla botte, ogni tanto dice oh, questo requisito non mi è stato chiesto bene, questo requisito non l'ho capito e non giudica. Col giudizio preventivo della Corte Costituzionale la Corte farà un giudizio completo sulla Corte. Mi ricorda la sua domanda? La, la Camera e la Senato potrebbero avere due maggioranze diverse perché Senato, la Camera abbiamo un sistema di votazione mentre dal Senato arrivano direttamente alla Regione. Sulle materie comuni ci potrebbero essere dei conflitti quindi come si verrà okay. risolto? Allora ehm, più che dei conflitti dei problemi politici nel senso che non si riuscirà a, ad approvare il, quel testo di legge questa è una caratteristica in un sistema federale di bilanciamento dei poteri non hai un'unica camera che puoi governare sai, sai che sulle cose più importanti perché gli americani non hanno mai cambiato la costituzione, è difficile mettere d'accordo 51 stati se tu lo vorrai fare, dovrai essere, essere sicuro di mettere d'accordo tutte le regioni, altrimenti non lo potrai fare. Questa è, è la prospettiva. Dopo uno dice: Ma allora non si riuscirà a cambiare più la Costituzione, non si riusciranno a fare le leggi sulle autonomie locali, non si rifaranno le, le leggi sulle, sul, sui referendum. Questa è tutta una partita politica tra i due organi. Però questo è è pensato, perché il sistema, nel sistema federale tu, governo, se hai le mani sulla Camera, non devi averla anche sull'altra Camera, se no non è un sistema federale. Ci sono anche leggi comunitarie che vengono approvate da entrambe? Allora, come ho detto, la maggior parte di questa attività aspetterà alla Camera, il Senato avrà il compito di controllare che la Camera lo faccia. Cosa vuol dire controllare? Solo non ha, non ha... Come ho detto prima è una novità, staremo a vedere in cosa consiste, perché questi compiti dovranno essere disciplinati dai nuovi regolamenti. C'è tutta una partita grossa e importante, ma inevitabile nel momento in cui cambi così tanto della Costituzione, e i regolamenti dovranno disciplinare i, i questi compiti. I regolamenti parlamentari hanno, hanno fondamentalmente due ambiti. Disciplinare le composizioni e l'organizzazione delle Camere e i funzionamenti delle funzioni e i poteri attribuiti alle Camere. Questo aspetterà il regolamento, come questa questione eh, relativa al funzionamento del Senato, la polemica sul fatto che se è un consigliere regionale come fa fare anche il senatore, se è un sindaco come fa a fare anche il, sena il Senato. La partita starà al Senato che dovrà disciplinare il modo in cui funzionare è immaginabile che disciplini in modo che le udienze siano una volta alla settimana tutte assieme, dice il professor Bin, sostenitore della riforma costituzionale. Qualcun altro dice, ma come fanno a fare assieme tutte queste cose? La partita sta nell'attuazione della riforma. Uh, um, mi aggiungo la domanda, ma ad esempio, uh, cioè, se interpreto la richiesta correttamente, nel, nei trattati internazionali, diciamo quel, tutto quello che riguarda l'Unione Europea, direttive, eccetera, uh, la eh, conformazione di diverse maggioranze può rallentare, ostacolare, fermare l'introduzione, ad esempio, di ciò che è materia internazionale rispetto allo Stato italiano? La competenza sarà della Camera. Ok. Essendo della Camera, è un organo solo che decide. Il Senato potrà, quando vorrà, mettere, lo diciamo in maniera simpatica, un sassolino nell'ingranaggio. Qualche volta sarà un sassolino più grande, ad esempio per quanto riguarda tutta la legislazione relativa alle regioni, il Senato sarà di sicuro più decisivo, su tante altre cose il sassolino sarà talmente piccolo che la Camera non se ne accorgerà e andrà avanti per conto suo. Che sono quelle competenze, tutte quelle leggi monocamerali. In quelle bicamerali però può farlo. Può farlo, però ci sono otto procedimenti distinti, otto circostanze diverse, in alcuni casi... Ribadisco, il sassolino sarà piccolino, qualcuno sarà in un sassolino un po' più grande. Grazie. E in, quelle, in alcune del bicamerale, e siccome sarà un sistema perfetto, avrà lo stesso potere, di riforma costituzionale, quello che ho detto, il sasso non sarà enorme, perché lei fa parte del procedimento, non è una questione solo di tentativo di interruzione. Allora... Vengono tolte le province, qui vado velocissimo perché se no, eh, vengono tolte le province e viene prevista questa cosa dell'ente di area vasta, viene in qualche modo costituzionalizzata la legge del Rio che prevede che le province non siano più enti costituzionali eletti direttamente dal popolo, è un tema di, in realtà, di eh, noi l'abbiamo chiamata regionalizzazione dell'ente intermedio, quell'ente di governo che sta tra il comune e la regione diventa semplificamente, di proprietà della regione. La regione dovrà sapere che il sistema è disciplinato dallo Stato, i profili ordinamentali, dice la, la riforma costituzionale, spettano allo Stato, il fatto che sia di secondo livello, il fatto che lo Stato individui le funzioni fondamentali che possano svolgere, il fatto che preveda che ci sia un consiglio e non più una giunta, questa è tutta competenza dello Stato. Le regioni se decideranno di avvalersi di questo livello di governo dovranno stare a queste condizioni, ma decideranno loro se avvalersi o meno, e di quanti enti di area vasta di avvalersi e di quanto farli grandi. È chiaro che su una partita del genere si va verso una regionalizzazione del livello intermedio dell'esercizio delle funzioni amministrative. La ex provincia diventa un ente di area vasta di appartenenza della regione, la regione deciderà, più, la provincia di Sondro diventerà più grande o più piccola, se l'Odi scomparirà, andrà dentro Pavia e via dicendo. È chiaro che la prospettiva è che le regioni grandi si avvalgano dell'ente di area vasta perché esercitare a sé, a sé quelle funzioni le costerà di più. Le regioni piccole non ridurranno il, numero, ridurranno il numero degli enti di area vasta. Regionalismo differenziato, ho già anticipato il tema che tutto questo non vale per le regioni a statuto speciale. Sul regionalismo indifferenziato, che è questa opzione per cui le regioni ordinarie possano avere più potere, questo è già presente nella Costituzione dal 2001. Le regioni possono avere più potere in determinate materie, potere legislativo e potere amministrativo. Eh, questa riforma, che cosa fa? Aumenta il numero di materie per cui è possibile che una regione ordinaria abbia più poteri, aggiunge le politiche attive, il governo del territorio, la formazione professionale. Però mette a monte un presupposto. Io ho scritto maggiore autonomia alle sole regioni virtuose. Il presupposto che mette il 116 è che la regione sia in equilibrio di bilancio. Se la regione è a posto con i conti, diciamola semplicemente, così poi la cosa bisogna capire in cosa consiste l'equilibrio, lo Stato, perché sarà il governo, funziona così: la giunta chiede al governo di fare un'intesa perché è questo modello come per la regione stato speciale, per avere più potere, ma con una legge ordinaria, perciò il governo potrà, questo era già così dal 2001 eh, può, non è mai successo, non è mai stata chiesta una funzione in più, c'è stato il caso di Formigoni che l'aveva annunciato ma non è mai stata formalizzata una delibera di giunta regionale che chiedesse al governo di iniziare un, un processo di, di aumento dell'autonomia Il libro di bilancio si possono avere più poteri, questo ha a che fare con quello che spiegavo prima che è un principio che entra in Costituzione che è già nella legge 42, se eh, il fatto che tu debba avere i soldi per fare quelle funzioni e lo puoi fare nel momento in cui lo Stato che è, diventa registra unico sul coordinamento della finanza lo ritiene opportuno perché è lui che definisce quanto costano le funzioni. Perché in situazione andiamo veloci, diciamo solo che viene confermato il principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e vengono introdotti i principi di responsabilità, di trasparenza.